Salve a tutti, io sono Chiacobit e benvenuti in questo mio nuovissimo video. È da un bel po' che non vi faccio vedere, ebbene sono stata impegnata con la nuova maturità. Speriamo che qualcuno di voi possa capirmi, è stata una maturità piuttosto strana, continuavano a cambiare cose, e... tutto all'ultimo momento tra l'altro, però insomma io ce l'ho fatta e spero anche voi in compenso io però ho un sacco di progetti per questo canale ho fatto tantissimi acquisti online non vedo l'ora di farveli vedere ho visto nuovi anime che comunque ne parlerò in altri video però oggi io sono qui perché ho fatto una storia su Instagram dove chiedevo a voi di farmi delle domande perché questo? perché eh, mi sono resa conto che eh, da più di un anno che sono qui su YouTube che ho aperto questo canale e ho scoperto che insomma voi non sapete nulla di me. Quindi ho detto fatemi delle domande così almeno io potrò rispondervi. Ma non indugiamo troppo e iniziamo. Allora la passione per gli anime e manga mh, devo ammettere che eh, è stata una cosa molto graduale Quando ho iniziato le superiori ho detto ciao voglio rivedere i cartoni animati che vedevo da piccola Quindi ho iniziato a vedere le Mew Mew, Marvel Melody, Lady Oscar, Piccoli Problemi di Cuore, Chismilicia Dopo mi sono informata e ho detto ah quindi questi qua sono degli anime che poi tra l'altro venivano anche censurati dalla Mediaset Quindi dopo ho capito bene bene bene, meglio vederli in, insomma originale. Tra l'altro delle Mew Mew ho anche delle eh, statuette che si trovavano nel, negli ovetti non kinder però vi farò vedere delle immagini qui molto probabilmente. Poi ho scoperto che gli anime erano tratti da dei manga e poi da lì insomma ho capito bene com'era la situazione, quindi dopo ho cercato, ho fatto delle cose e ho detto Ah bene, quindi ci sono i fumetti che si leggono al contrario Cioè io la prima cosa che ho pensato è manga è uguale, fumetti che si leggono al contrario Cioè mi, mi trovo benissimo a leggere i manga, invece a, a leggere un fumetto faccio fatica adesso, ma però dettagli, dettagli Io sinceramente non so qual è stato il mio primo anime Però il primo anime che, di cui sapevo che era un anime È stato Ranma un mezzo Sì, Ranma un mezzo Poi ho iniziato con Inuyasha e poi via via Preferisco i manga perché mi dà più un margine di fantasia Di immaginazione il manga Invece l'anime mi viene proprio data una voce al personaggio Date delle musiche Preferisco il manga In questo momento non mi ricordo neanche un titolo. The Quasar of uh, Sigmata. Praticamente tratta la religione in modo mm, violento. Mi ha traumatizzato perché ha ah, una trama talmente trash, talmente piena di fanservice, che io l'ho vista. Ma così? P proprio perché volevo sapere come finiva, poi vabbè non vi faccio spoiler, però... È stata la cosa più strana che io abbia mai visto, Veramente? ci sarebbe tantissimo da dire il live action il film che hanno fatto di Netflix è un colpo al cuore basta Questo è uno degli anime che devo vedere. Speriamo che l'anime non mi crei dipendenza. Che <ride> gioco di parole. È un anime che tratta della dipendenza e ti dà dipendenza. Va bene. Io sì. Allora, io leggo anche Yaoi. Eh, vedo anche gli anime... Vabbè, Shonen ai, Yaoi, insomma, di quel campo lì di molto omosessualità. Sì, mi piace tantissimo. Eh, Ce n'è uno, tra l'altro, che ho iniziato l'anno scorso, ma di cui avevo visto già tempo fa l'anime, quindi dopo mi sono decisa dove comprare i volumi del manga. Eh, si chiama Super Lovers. Avrei intenzione anche di leggere, eh, come si chiamava? Ten Count, una roba del genere. Vi lascerò comunque l'immagine qui. Tratta degli argomenti di psicologia, quindi mi intriga parecchio. non lo conoscevo, ho letto la trama poco fa, tra l'altro a me piace tantissimo cantare quindi mi prende proprio personalmente, quindi penso che lo guarderò sperando comunque che l'anime non eh, divaghi troppo dalla trama e magari non diventi troppo semplicistico ecco, non lo so, <ride> bene, non lo so, eh, questa è una domanda molto molto difficile allora, ci ho pensato molte volte, anche perché ho fatto un corso di giapponese quest'anno, ho intenzione di continuare, anche se non sono tanto brava. Non mi sono impegnata moltissimo perché purtroppo ho avuto un sacco di... da studiare, la maturità, insomma, capitemi. Eh, però, mh, vivere in Giappone no, però vorrei tanto andare in Giappone, sì, questo sì. Vorrei fare dei viaggi in Giappone, sì. Come si sconfigge l'ansia preorale di maturità? Studi? però ogni tanto magari ti fai delle pause, fare delle passeggiate fuori, eh, parlare con gli amici, questo molte volte aiuta per combattere l'ansia, sì. L'orale tra l'altro è più temuto, cioè per me... Io ho avuto tanto, ma tantissima ansia per l'orale, poi è andato benissimo, sei studiato per un anno intero bene, ma specialmente durante i cinque anni delle superiori ce la fai, ce la fai, ce la fai. Cosa ti è capitato nella busta all'esame orale di maturità? Allora, a me è capitata una frase inglese che riguardava il settore dei servizi. Quindi ho dovuto fare vari collegamenti con diritto, psicologia, insomma tante cose. Però sono riuscita comunque a collegare tutte le materie, anche se iniziare proprio la mattina a parlare inglese è stato piuttosto difficile, sì. Io di anime non ne sto vedendo moltissimi, sto leggendo tanto... Però un anime che sto vedendo è Fruits Basket, la serie del 2019. Insieme anche a una serie di animazione cinese, o Dongua, come si chiama, che ehm, si intitola eh, Modao Zushi. Bene, per questo video è tutto. Spero di aver risposto adeguatamente a ognuna delle vostre domande. Adesso mi godrò la vacanza eh, post maturità.